Per informazione, quel nacque Nel caso. Grazie. 014. Ok. Ok. Si, ma c'è proprio la pendenza. Eh sì. non riesco a capire dove c'è... Vabbè, lo, lo, riprendo, lo riprendo piano piano. Create il fartego, fai? Ciao, un attimo facciamo un briefing. ci sentiamo... Allora... VM, VF. Quelli Ok. Uh, facciamo un briefing. Quindi... Flap 2 uh, confermi? Mi sì, okay. ha detto Flap 2 okay. per il decompressor, i brake sozze ce li Non Sono in alta break o.? Eh, no, no, no, hanno col, col fail. Ok. Ok. okay. Dobbiamo okay. fare una checklist per. Uh, sì. Per sì. Vabbè, se sì, ne Ce l'hai lì forse? Ah, ce l'ho so qui, bravo. No. Ce l'ho io. Va bene, quale vuoi? Eh, Dovremmo fare la video del line Va bene, cabin Secure Engine eh, mode selector mm, Norm Ticas Taro eh, Pax Off Anti-ice Notre Guard Di fatto è un check-list complete, la W15 Ah, siamo ah, dalla ah, 1.5 Eh pronto. sì, ho fatto backtrack Va bene, ecco eh, oh, è un problema, sì è un problema. No, perché non ho solo la 33 no. <musica> ah ok. ricambio il tuo di Parcio 1.5 Draw Seed, Pins, Da Clive Reduction. Quando vediamo subito, qua c'è una biomark vedo che c'è tutto qualcosa così taglia. Ah, sto partendo adesso? Sì, sì, sì, performance, cinato, appena 160, intanto vedrai flashartelo davanti a te. 1006 appare qui? Sì, ti vedrai praticamente. Eh, Climb, flashare, se colline, lo ignoro comunque no sì, sì. e... ok altro da sapere giusto per perché, perché io di qualcosa te te che ho visto in questi giorni facciamo facciamo il contrario quindi decogliamo andiamo verso destra okay. eh, ci fermiamo a 3000 piedi e dopodiché rientriamo in visual per la V5 okay. quindi stabilizziamo 3000 anche 2000 se dopo facciamo che okay. e dopodiché 100 Adesso c'è tu la rango ai track? L'arono track di adesso? Sì, sarà 1.50 1.50 Sì, no, proprio quella della pista Non so, è proprio 150 150 Va bene Diciamo che siamo a 150 Ok Parking break Ok, parking break off Va bene Ok Oh, God. Oh, God. Trim, not trim. Not trim. Not trim. Che okay. possiamo, possiamo o andare a 1 Sì, adattarne 3, 4, 1 Flux 1 check Flux 1 Sì, lo sì, sto seguendo, non, non ho la, la procedura Andiamo tranquillamente sul mare Ok Andiamo per prua Dalla prua? Sì, sì 2.000, livelliamo 2.000 Sì, 2.000 Flap, eh, flap Fla up Paycheck, Flux 3-3-0? Sì, bene, 3 0, sì, eh, 3 -3 -0 tra l'altro la procedura la vedi adesso qui davanti a te. È ok, no. quella è la VOAR. Allora uh -huh. dovremo fare è andare outbound fino a raggiungere la Via e poi vederla a sinistra, l'onda e così Quello che faremo noi, dislegando questo, questo, faremo okay. da sinistra. Faremo. Allora, continuiamo ad andare. Allora, un po' di obstacle corda se si continua a girare per, per la polvere e la inserita, il rosso. Nessuno premi, eh, eh, sono, premi eh, eh, sono qui no. il mapp di QVM. D'altro non c'è l'autopilot, mm -hmm. quindi la FCO è mia. Cioè la premo e automaticamente okay. inizia a rallentare. Allora, puoi andare con il flight director off? Ok, flight director off. off speed mode sull'autotrust. <coughs> Accendo il verde vedi, se è allineato con l'orizzonte tu mantieni flat pat angle zero, che lui okay. mantiene la quota è obstacolo? Entriamo? Sì, si, è, è abbastanza agudo? Si, si, si, si, è bene. Ok Allora, vedo Flaps 1 Flaps 1, ok Quello è, è il PFD? Il FPD? Um, FPD? mi di dico a raft, ci voglio pagare, praticamente puoi seguire con riferimento la traccia che già ha allinearti linea sì. art, la già troverai davanti a te. che okay. è quella. Flaptoe, schiaccio il quadrups, tu. Vedi così. Ok, io la spinto. ti devo per il carrello si sì, esatto ok, okay siamo alle 8 miglia vedi la vista? i'm excited Il centro non è facile, ma dovresti vederlo un po' meglio perché stai al lato del PowerPoint. Eh sì, no, sono a, sinistra, sono a sinistra Ma è centrato qui? Eh, è centrato quest, qui ah, è... su questo Ah, su questo, ok, va bene, no, comunque erano in sight, su flop Allora, in gear uh, Sì, 5 miles Gear down, Get down. Sì, sarebbe già più centrato, così. Okay, flap full. Mi pare che Fabio abbia detto che se c'è il tela tu lava full. Uh, flap full. Man mano che ci avviciniamo, poi la vola si ridurrà. Eh, grazie di essere alive. Don't mind in checklist. Ok. Cavi. Secure. Auto thrust. Set. Time. Speed. speed. Ok, speed. Guard uh, uh, altitude. 4000. I can memo. So, well, All to clean, clean to on no ho il green? la di nuovo. Hai il jacket? Il cliente dovrebbe essere un bel fight. Il cliente dovrebbe essere un bel fight. L'ho fatto? L'ho fatto? L'ho no, L'ho fatto? L'ho fatto? però... 30, dei 30-30 nodi. Mm -hmm. quindi va okay, bene così. Ok, sono benissimo. Ciao Pasquale, grazie di te. Ciao, ciao, grazie a te, ci vediamo. Ciao, ciao sta alla prossima. Ciao. どうなるの? Re-down, re-down, Reverse down re REVERSE re-down, screen le freni non c'erano, Sì, adesso è manual break, diesel, hai manual breaker, ok, si, si, si, si, roba da tiller, dai, è tirare trust Se, lo sai, no. se, lo sai, allora, se sai le modalità e sai quello che lui sta facendo, quello per cui lo hai programmato, con le mm -hmm. modalità e gli FMI lui vola che è una bellezza. Sì. Vederli fare gli Arnav approach, i VR approach, fully manage, con l'approach push button, fanno qui, managed, il final approach, fully manage, laterale e verticale. C'è ad esempio l'arna visual, anche la Div o la 33 a Salisburgo chiude la virata da solo tutto quanto in automatico e la fa anche su Boeing sì, la guidance via. è quella la è sempre quella dovevi fare delle cose che è il mod che è proprio cioè è una differente una volta che Dentro sei familiar. fuori si sì. sì. sì, fuori nel senso lo spinge a lui lo fai lui se lo tiri verso di te lo faccio io selected cioè è un managed io non l'ho usato però sembra se si usi molto di meno l'FMC eh, su, su, su, su Airbus questo è un po' alla fine quello che vuoi fare, nel senso che se io lo programmo eh, per un avvicinamento e una precisione non riesco a fare come, come si deve, Beh, No, io non ho visto quanto tu abbia... è chiaro che più il software è sviluppato, più riesco a fare okay. delle cose per la secondary non ce l'ho, ci possiamo mettere un engine out, eh, ci possiamo mettere un altro avvicinamento di backup per la stessa oh, no. pista, ovviamente eh. oh, no. adesso mi oh. sono diventato un po' così, si, no. ci siamo diventati certo. un circuito a vista, eh, senza seguire troppo procedura, non siamo modo per avere un'idea di quello che possiamo fare con, con l'Airbus però tu eh, voli in certe, in certe situazioni dove magari diciamo eh, possono esserci delle, delle difficoltà o degli ostacoli, eh, in realtà full image, lui va no, tranquillissimo, si fa degli avvicinamenti con Nazti, con la telapia, avvicinamenti che dal punto di vista non precision hanno delle threat che ovviamente devono essere identificate che possono portare ovviamente a un carico di lavoro aumentato, cioè il fatto, il fatto di volare e di volare fully managed di impostare la procedura periferi, capire e creare un modello comune per tutti e due i piloti in modo tale che si arriva poi al, eh, a fare l'avvicinamento tutti e due sappiamo quello che deve essere fatto e come deve essere fatto che è un po' come impostare il videoregistratore per registrare il, eh, il programma preferito e poi vederlo, eh, vederlo lavorare certo. eh sì. ripeto si può fare anche tutto quanto in eh, manuale visual approach, eh, ILS, road data, rudder vector tutto in manuale col bird come l'abbiamo fatto che come hai visto è utilissimo questo cosa fa? questo praticamente ti passa ed inverti la speed al Track FBA cioè oh, no, okay. il, il bird quindi quello che tu stai volando qui è anche una Track quello che vado a selezionare perché poi se io ci metto sopra il, ehm, il diamond verde sto volando effettivamente la track e ci metto sopra la lineetta gialla che è la prova sto volando la prova ovviamente se sono in track FP c'è andrò a mettere la, la track del, del magente diamond sulla del green diamond